Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono Maxi e questo è un glitch dei soldi da fare da soli il glitch lo dovete fare in sessione pubblica e necessitate di un centro operativo mobile allora il glitch funziona così ragazzi dovete avere una LG normale dentro al centro operativo mobile e dovete uscire dal centro operativo mobile tenendo premuto L2 deve stare sempre schiacciato L2 lo dovete tenere sempre schiacciato fino a quando non respawnerete fuori una volta respawnati eh, vi avvicinate al vostro centro operativo mobile insomma, le mettete in maniera che state più vicini possibili al punto in cui lo state facendo e eh, rimandate l'auto al deposito essendo motorcycle club ragazzi una volta che avete fatto questo entrate nel vostro garage o ceo che sia non è necessario farlo nel ceo l'unica cosa necessaria è un centro operativo mobile una LG retro custom o una qualunque auto custom non auto di lusso ma auto custom e, e è un garage insomma un garage con la LG, altre LG a questo punto che cosa dovete fare ragazzi? uscite dal vostro garage tenendo sempre premuto alle 2, tenendolo premuto fino a quando non respawnate cazzi e mazzi insomma per capisse e dovete entrare nel vostro centro operativo mobile vi darà questa schermata se voi premete una volta x non vi farà entrare quindi premetelo tante volte x e andate a sostituire l'auto che avete nel centro operativo mobile allora ragazzi a me in questo, in questo punto della mappa mi fa spawnare in culo al mondo Come state vedendo mi ha fatto spawnare al casino Però magari se voi avete più fortuna vi farà spawnare magari più vicini Allora eh, vi spiego una cosa Per fare questo glitch ragazzi non serve nessuna tempistica Serve solamente un gran culo non nel fare il glitch ma nel trovare la sessione adatta per fare il glitch allora pensate solamente che io per trovare la sessione ci ho messo una ventina di minuti ho dovuto fare delle prove in altre sessioni ho dovuto fare dei cambi perché comunque il glitch si fa in sessione pubblica non si può fare in privata perché altrimenti non avviene il bug. Quindi eh, dovete avere pazienza nel trovare la sessione. Non state lì subito a scrivere e non funziona. Non funziona. Lo ho già detto, non risponderò più a domande del cazzo. Detto questo, ragazzi, eh, una volta che avete fatto ciò, ritornate verso il vostro centro operativo mobile e rientrate con l'auto per salvarla nel centro operativo mobile. Dopodiché uscirete di nuovo nel centro operativo mobile. E, e, tornate nel vostro garage da dove avete preso la LG e da dove avete le altre LG normali senza modifiche insomma no? adesso vedete nel video io adesso sto tornando nel mio garage dove avevo le LG non modificate mi dice garage pieno e andrò a sostituire una LG non modificata allora per questo glitch non servono targhe personalizzate perché le targhe si cambieranno con le targhe delle LG che noi andremo a usare quindi eh, potrete usare tranquillamente la vostra targa se l'avete la o un'altra targa se non l'avete, la tanto eh, non cambia un cazzo una volta fatto questo andate a ripetere il glitch ragazzi come ho già detto un centro operativo un garage con una LG retro custom e LG normali Ripeto, qualunque custom va bene, purché non siano auto di lusso, altrimenti vi darà il blocco sopra i 50.000 e non potrete vendere. Quindi, una volta fatto ciò, riuscite, eh, andate nel vostro centro operativo mobile e ripetete il glitch. Ripetendo il glitch, io adesso lo ripeto per l'ennesima volta perché lo faccio vedere. Allora, ragazzi, può starci che quando voi andate, entrate nel centro operativo mobile vi fa il caricamento lunghissimo oppure non vi fa entrare lì dovete cambiare per forza la sessione ragazzi avviate lettore multimediale avviate spotify youtube quello che sia e provate in un'altra sessione perché evidentemente la sessione non è adatta quindi come state vedendo io ho rinviato il mio veicolo al deposito e ritorno nel mio garage del ceo e prendo la LG Retro Custom quindi ragazzi ricapitolando se vi sta più di un minuto un minuto e mezzo nei caricamenti avete schermata nera eh, la sessione non è adatta a fare il glitch mi raccomando eh, dovete avere solo culo e una gran pazienza nel cercare le, se le sessioni in cui fare il glitch anche perché il glitch è abbastanza semplice da fare da soli l'unica pecca è che comunque eh, trovare la sessione e soprattutto la sessione pubblica che è comunque una bella rottura dei coglioni perché potremmo trovare gente che ci rompe il cazzo mentre stiamo facendo il glitch una volta che eh, comunque avete preso la vostra LG o qualunque altra cazzo di auto abbiate cazzo entrate nel centro operativo mobile freccia destra e molte volte X e rifate tutto quanto il procedimento ragazzi a me respawnerà un'altra volta al casino allora un passaggio fondamentale ragazzi per non fare buggare il centro operativo mobile è quello di creare una situazione nel centro operativo mobile che eh, non consenta al centro operativo mobile di fare l'animazione come avete visto io non ho l'animazione allora come fare per non far fare l'animazione la, al centro operativo mobile è abbastanza semplice ragazzi Dovete eh, cercare di creare una situazione non piana al centro operativo mobile. Come avete visto all'inizio video, io sono con due ruote sul marciapiede e, e con due ruote, insomma, non sono sul marciapiede. In pratica il centro operativo mobile è scomposto, quindi automaticamente l'animazione la, non avviene. Oppure dovete cercare di mettere il centro operativo mobile in un punto in cui magari c'è una tettoia o comunque c'è un pezzo di muro comunque la, la sponda del centro operativo mobile la pedana del centro operativo mobile non si apre, ragazzi vi dico ciò, allora funziona eh, anche se la pedana si apre però ci mette molto più tempo a respawnare io l'ho provato svariate volte e ci mette molto molto tempo a respawnare quindi se il centro operativo mobile non ha animazione è meglio ragazzi poi se non riuscite a trovare un punto dove non c'è animazione fate voi insomma però il glitch è questo, è abbastanza semplice da fare come vedete io entro nel centro operativo mobile, si fa lo schermo nero e non c'è animazione se invece c'è l'animazione a volte si bugga voi vedrete che addirittura il vostro centro operativo mobile si duplica e se il centro operativo mobile si duplica e vi troverete sotto mappa basterà suicidarvi rientrare nel centro operativo mobile con il veicolo e comunque riuscirete a fare la duplicazione ragazzi come vedete il mio centro operativo mobile è messo alla cazzo nel senso che comunque sta messo un pochino strano cercate di trovare una situazione un po strana per il centro operativo mobile. e eh, la sessione giusta per fare il glitch ve l'ho detto in tutto il video eh, per chi non avesse capito riascoltasse il video detto questo un saluto a tutti e al prossimo video ciao a tutti